era molto diverso, poi non ci fidavamo. Non e, non mi perché spesso eh, si dice no, che, che molti partigiani sono poi stati arrestati perché qualcuno l'ha fatto. La sua ah vita. ma di quello noi ci, finito lì, eh, siamo stati uno nascosto di qua, l'altro di là la gente diceva abbastanza sa di, guardi che è passato un camion allora. Ah, ecco la gente segnalava la, la gente segnalava guardi che in fondo a quella strada lì c'è una macchina di, di, fascisti. di fascisti e così state attenti allora lì a nascondersi i partigiani come vivevano? ma poi hanno fatto un gruppo su e avranno rubato avranno fatto un po' di tutto per vivere. Certo, è una situazione di emergenza. Chi, chi le finanziava qualcosa? Eh, già. Niente? E poi portavate su qualcosa, lei andava a trovare, sapeva dove erano. Ma il gruppo io non sono mai andato. Il gruppo dove stava? Ecco, quello di suo fratello. Eh, un periodo. E poi ci sono poi divisi basta. Comando è vero non c'era certo, un e uno doveva andare dai suoi l'altro sapevo com'è eh, io più relazione ho avuto con Aosta ah, ecco. certo. con Aosta come non con Aosta perché le direzioni di venivano di lì c'era un comitato di liberazione eh. segreto eh. come il notaio penso ah. che nessun altro di Arnal abbia conosciuto quanto l'ho conosciuto io Vabbè. Mogiotti. e Stavo appunto raccontando l'altro giorno lei c'era la mamma? No, io ero a Osta perché ah, sono andata il 25 aprile di Aosta. Eravamo sangue. E... allora bisognava alle volte il treno pieno di... degli altri. Sì. E dovevo andare e lui mi, mi raccomandava di non passare mai la stessa strada come andava da d'Aosta? in treno? in treno, c'era l'unico cioè, mezzo non prendeva la bicicletta macchine, niente ma niente Eh, si andava in treno. in treno a piedi poi a piedi mm. quindi andava da Chanou o da altri del comitato per eh, prendere eh, qualcosa, o dire? che cosa? di direzione che portava vieto. i miei ah. fratelli poi io eh. ero finita e, e la staffetta è la staffetta eh, la staffetta viene chiamata eh, e ho contato appunto ce n'era uno di Arnà che non c'è più erano posto dei nostri fascisti sì. eh, si capisce e, e allora era già segnalato non era sposato aveva la mamma e la mamma era sempre anche lei a girare, ho visto questo, ho visto quello, ma diceva suo figlio, e lui l'aveva mandata di noi a vedere, non ho più saputo niente di. Boh, dai. Sono andata da vostra e scendo alla stazione, siccome vi via anch'io, e sono andata su un bel po' qui, da, dalla parte della frevoria. Torno giù, gente, niente, la strada vuota, tutte le tende tirate, o persiane chiuse, la gente non si vedeva niente, sa, la gente che era stata dentro, perché, boh, e vengo giù, e che ora sarà stata? Eh? Che ora sarà stata del giorno? Dunque, le tre del pomeriggio, ah. e scendo, tutto, tutto tranquillo, non si vedeva nessuno. Vedo uno vestito, <coughs> divisa da milite, quasi appoggiato in piedi lì a quella fontana, un minuto ho detto ma sarà qualcosa non vedere nessuno già che la, la gente non usciva più come arrivo giù in mezzo a quella strada ma io scendevo sempre sì. per venire a piazza Chanou sì. quello lì si gira qua è male riconosciuto già che io avevo 22 anni e lui ne ha avuto, ha avuto 30 o 32 e corso in qua a abbracciarmi ma tanto abbracciata che io pensavo io non avevo niente a che fare con lui ma ci salutavamo e mi ha detto come mai sei su qui ad Ost? E io ho detto, c'è un zio malato. Mm. E infatti c'era un zio. Anche. Ma era un samo come me. Non era male. <ride>